ultimamente ho avuto un colpo di genio perché io avevo preso queste chips di cocco non tostate da coro e il cocco non tostato non sa di niente bisogna tostarlo solo che non ho avuto molto sbatti di accendere il forno eccetera finché non mi sono ritrovata solo con lei la friggitrice ad aria è geniale ragazzi e voilà, la perfezione bisogna stare dietro tantissimo perché è un secondo che si bruciano. ma perfette, perfetto cioè top, due minuti ne ma, ma nemmeno, cioè se la friggitrice è calda 30 secondi se parte da fredda un minutino ci vuole ecco il mio ufficio <ride> anche la mattina mi piace fare colazione in assenza del tavolo delle sedie giù e tutto solitamente molto più luminoso però eh, oggi il cielo è nero io ora faccio colazione e poi raccatto un po e inizio a lavorare, adoro profondamente di essere stato un po' al computer, mi sistemo e mi cambio e entro in tenuta sportiva. Uno perché sto comoda e due perché mi dà motivazione poi a dire ok, allenati. Mi sono cambiata il top eh, perché oggi voglio fare cardio. Uno perché ho i capelli sporchi e eh, quindi è un'ottima fonte di motivazione, quando hai capelli sporchi deve far cardio, e ho messo quest'altro top perché era già sporco quindi finisco di sporcarlo anche perché già non abbiamo la lavatrice, se poi devo anche eh, sporcare più roba del normale no. quindi si sporca fino all'osso e guardate che conciatura! questa la sto amando tantissimo in questo periodo da quando mi sono cresciuti tantissimi capelli e mi sono diventati super folti mi faccio una mezza coda alta in modo da alleggerirli so che poi rimangono sulle spalle ma mi trovo male ad avere una coda troppo grossa in testa poi mentre salto mi cade invece così è metà e metà e quindi rimane su avrò i capelli sulle spalle lo so però mi fa sudare ancora di più e io lo so sono strana ma io amo sudare cioè quando sudi mentre fai cardio c'è cioè quella soddisfazione ancora di più tanto poi entra in dolce quindi non è un problema solitamente la mia ora x scatta verso mezzogiorno meno un quarto mezzogiorno dipende da che cosa devo fare ora è mezzogiorno e mezza ma tanto devo fare 30 minuti di cardio perché i miei allenamenti cardio non durano più di quello e adoro allenarmi a quest'ora perché poi ho un filo diretto nella doccia e a pranzo. E io amo pranzare o cenare, anche se non mi alleno mai la sera, dopo un allenamento. Per fare merenda dopo un allenamento non mi basta. Quindi preferisco allenarmi in corrispondenza dei passi, diciamo. Quindi, cardio time, let's go! Oggi ho deciso che voglio provare a fare una cosa Ed è il mio banana bread Cotto in friggitrice ad aria Sono pazza? Può essere Sono disperata? Assolutamente Ci proviamo Allora, seguirò la mia ricetta Che eh, ho preso online Perché io non me la ricordo mai a memoria Quindi qui ho tutte le dosi, le quantità Ho tutti gli ingredienti Infatti questa idea nasce dal fatto che c'è queste banane che tra un po' camminano da sole dovrò adattarle un pochino perché qui ho eh, soltanto cioè in realtà ho una fortuna assurda perché questo pentolino entra perfettamente qua dentro e spero che sia adatto ma insomma questo è un pentolino che va ovunque quindi può andare in guerra in e solitamente quando lo cuocio in forno mi sale un pochino quindi cercherò di ridurre un pochino le dosi in modo che non esca e si bruci tutto quindi, che la eh, fortuna me la mandi buona, io ci provo. Iniziamo così. Attenzione, attenzione, eh. attenzione, attenzione, sentivo un po' profumino detto vede che lo brucio guardate l'ho salvato in tempo brutte queste togliamole ma è venuto non cantiamo vitale troppo presto dove sono gli stuzzichini? dove sono gli stuzzichini? gli stuzzichini lunghi? Okay. lo so io quindi facciamo lo sprova dello stuzzichino, se, se arriverò fino in fondo. E no, ma che crosticino Cotta. Ha impiegato 20-13 minuti, cosa che il forno ci impiega 40, a 180 gradi. Raga, adoro, adoro, adoro. <ride> Collata forte. Beh, beh, beh, facciamo un po' di risanamento. <ride> un po' di stucco. Forse devo lasciarla raffreddare qua dentro. Eh? Se avrei dovuto, sarebbe stata una cosa intelligente. Sì, può fare. Quindi, direi che è assolutamente. Bara una perfetta. Luna, guardala, non mi toccare. Non mi toccare. Tu non mi devi toccare. Perché io se no me ne torno in casa. Adoro perché lei entra in casa e si sente al sicuro come se passassero su so, un portale. E tu che fai lì? <ride> Luna, oh, si difende la bimba, eh. Ormai il salmone solo con il Roner su V perché, ragazzi cioè cuocerlo lì non fa odore, già che non abbiamo la cappa e quindi è un problema. Poi il salmone tendenzialmente fa odore quindi proprio comunque siamo super contenti. Perché questa sera abbiamo fatto un aperitivo con tutti quelli del Corsello. Praticamente il loft si trova in un corridoio di tantissimi altri loft e siamo tutti i ragazzi giovani e quindi è bellissimo perché la sera comunque anche durante tutta la giornata c'è un via vai di gente e la sera ci si ritrova aperitivo, due chiacchiere, bellissimo posso dire veramente bellissimo soprattutto per noi che lavorando e vivendo in casa non abbiamo colleghi se non virtuali e quindi ora è tutto la festa le possibilità di incontrare persone o stare con persone comunque sono limitate magari con i nostri amici durante il weekend e invece è bello anche durante la settimana avere questi momenti tipo di fine giornata dove si passa un po' di tempo in compagnia quindi siamo veramente veramente contenti e so, cioè, avevamo un po' percepito questa cosa quando siamo venuti a vedere questo loft e avevamo visto un po' la situazione, super contenti, super bello, super bello. Quindi ora sono le 10 e ceniamo. che <ride> Perché questo aperitivo è durato un bel po' Ah sono le 10? Eh <ride> tipo ah. Dove vai questa roba? Ma questo prende porta mia <ride> Che volta aver saputo di San Molo a tavola Eh <ride> <È>, perfetto <ride> Birra che passa E voilà Quindi esce così Perfetto Poi Lo so non è sottovuoto Non ho ancora trovato la macchina ok? Perché <ride> ti sì. me l'ho messo io dove l'ho Eh, Non ho voglia di... Ma il bello è che poi così cuoce Che è una meraviglia Cioè, Aiuto Guardate la perfezione Adoro. E non ho fatto un odore E la ho cena Insieme all'insalata I crostini è servita Perfetto Maestro Mi aiuti A fare Spegnere la fotocamera parte per da tavolo